Baby, you look happier. You do. My friends told me one day. Ciao, e ben ritrovati sul mio canale. Allora, oggi guardiamo un brano di Ed Sheeran, Happier. Happier. È stata una richiesta di un iscritto al canale. A dire il vero, questo brano non presenta parti di batteria suonate appunto con batteria acustica. Più che altro presenta delle parti suonate su un tamburello, sicuramente saranno dei synth, in cui poi ci saranno dei colpi di cassa. Insomma, c'è qualcosina che possiamo poi adattare se noi la vogliamo suonare con la batteria acustica. Qui sotto vi ricordo che trovate sempre il PDF. Guardiamo la struttura insieme, è giusto due o tre parti che possono appunto servirvi. Introduzione prima parte della strofa in cui la batteria non c'è. Entriamo nella seconda parte e in questo caso nel brano, se ascoltate, c'è un tamburello diviso in sedicesimi. Noi portiamo il tutto sul charleston, quindi sempre diviso in sedicesimi e accentando il primo colpo di ogni quarto. 3, 4, 1, 2, 3. Sette ripetizioni, dopodiché abbiamo sulla misura successiva solo un accento sul primo quarto e quindi sempre sul charleston. Dopodiché partiamo con la stessa figura suonata sul charleston con cassa in quattro. Sette misure così e poi un fill che ci porterà al nostro ritornello. 1, 2, 3, 4. Fil che vede sempre la cassa in quattro, sul secondo ottavo del secondo quarto, partiamo in 32esimi sul timpano con un bel crescendo che continuerà per tutta la misura. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ritornello che vede ancora la nostra figura suonata sul Charleston e la cassa in 4, dopodiché torniamo alla nostra strofa con la prima parte in cui troviamo solo ed esclusivamente la cassa in 4. Seconda parte della strofa invece vede sempre cassa in 4, la nostra figura in sedicesimi sul Charleston e sul 2 e sul 4 un colpo di rullante. In quel caso suonando il rullante... Non suoneremo appunto il colpo sul charleston, ma lo sposteremo sul rullante. Questo perché suonandolo a mani alternate, in automatico il colpo sul rullante cade di destra. 1, 2, 3, 4: 1. il nostro ritornello con lo stesso lancio fatto in precedenza e poi sul ritornello suoneremo la stessa parte che abbiamo suonato sulla seconda parte della strofa quindi cassa in 4 charleston in sedicesimi e sul 2 sul 4 un colpo di rullante è tutto abbastanza semplice ok siccome appunto nel brano non è presente una batteria vera e propria questo ci dà e ci permette di usare un po' la nostra creatività e quindi di inventarci, di suonarlo un po' come può piacere. Quindi oltre a questi suggerimenti vi consiglio di trovare voi qualcosa e provare a suonare. Anche per oggi penso di avervi dato appunto qualche spunto. Se avete altre richieste scrivetele nei commenti. Se vi è piaciuto il video mettete un bel like e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Cercherò di pubblicare tanti video tutte le settimane, quindi avrete diverso materiale sia per i tutorial, sia anche per gli esercizi che possono essere utili. Insomma, tanto materiale nuovo. Non mi resta che salutarvi e come sempre augurarvi un buon groove. Alla prossima, ciao!